Ho allacciato le mie scarpe, solo per arrivare fino a te. Venere si unisce a Marte, se alzi gli occhi al cielo. Certe storie brilleranno sempre d'altre le dimenticherò. Ci sono cose che una volta che le hai perse poi non tornano mai E se già ti dico porta le tue cose da me Non dirmi è troppo presto perché Io ti prometto che staremo insieme senza cadere E ogni mio giorno ti appartiene, ti prometto anneremo anche gli anni come polvere di stelle filanti E sarà scritto in ogni testo che niente può Cambiare tutto questo incancellabile Ogni volta che mi guardi